una persona con tatto umano un lavoro positivo diventa una grande famiglia è stata una risorsa importante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 ma devi concentrare l'attenzione sull'arte. Indipendentemente dall'età, il volontariato ti permette di non morire dentro, di impari a diventare molto più sensibile, a guardare molto più negli occhi. Il, il RIA per, per noi è stata una risorsa importante. Collaboriamo col Comune dal 2002 circa, questi progetti hanno avuto ottimi risultati. Con noi sono passate ormai diverse persone. E alcune di loro eh, hanno trovato poi in società la possibilità poi di restare, di essere prima una risorsa aggiuntiva e poi dopo una risorsa vera e propria, perché persone che erano solamente fuori dal meccanismo del lavoro per un breve periodo.